la trasmissione sto già trasmettendo dal vivo care amiche ed amici eh, vediamo un po vediamo un po io innanzitutto lancio una sfida lancio una sfida mh, a tutti gli haters che mi mettano dislike quanti più dislike possibile naturalmente e questa è la la mia sfida il mio guanto di sfida eh, quante volte voi potrete mettere eh, dislike a tutti i miei video non solo a questo canale ma anche al canale di cui trovate l'hashtag eh, Sant'Enchan. e quindi adesso detto questo voglio andare a vedere ecco qua perché voglio pubblicare perché i miei amici iscritti possano possano trovare il video ma la, il mio video di oggi a parte permettere a tutti e tutti voi di eh, conoscervi conoscerci è fatto anche è pensato ad escogitato anche soprattutto per lanciare una sfida a tutti i nostri cari e fidi haters Stalker, perché qualcuno dice basta, non ne posso più prende misure estreme eh, del fatto che ci siano questi dislacatori seriali. Invece, io eh, voglio prendere il torno per, eh, il toro per le aste tanto mi distrago perché sto mettendo dati e quindi vorrei proprio vorrei proprio cari amici eters questo è, la, è un altro video di sfida che, che, che vi faccio Che riusciate a capacitarvi vediamo un po vediamo un po se accettate la mia sfida il mio guanto della sfida adesso starò veramente con voi perché voglio pubblicare in dibattito in questo canale non ho comunità ciò dibattito ma lo stesso quanti si vorranno unire a questo dibattito che poi sarà corto questo live perché è pomeriggio e voglio insomma voglio dedicarmi ad altro infatti non lo pubblici nelle reti sociali anche perché dicono che perderebbe perderebbe di valore cioè youtube lo, lo pubblicizzerebbe pubblicizzerebbe meno vedo che già, già c'ho due like e non ho nessun dislike quindi ecco qui adesso sto qui con voi dopo tre minuti che sono passati per dire appunto che gli eters quando gli sfidi sul loro stesso terreno non rispondono quindi questa è la live che faccio su questo mio canale del brand secondario venerdì 12 febbraio eh, 2021 purtroppo l'ultimo video qua l'ho caricato eh, l'ho caricato se non contiamo lo short che in pratica non è valso nulla l'ho caricato il 3 gennaio l'ultimo video qua quindi era molto tempo che non pubblicavo nulla o che pur... insomma qua lascia un poco aperto c'è corrente d'aria era molto tempo che non pubblicavo nulla in questo canale e decido di fare un video così una spicciolata un video al volo per farvi tutti contenti perché io ho eh, questo 78 iscritti ma non è che faccia molte visualizzazioni questo canale come il mio principale perché qua ci salvavo gli episodi eh, di sprecher radio podcast allora un po una discarica per sprecher che io ogni tanto faccio qualcosa in sprecher ma non ha particolare successo e sono cose che dico magari a mio discapito perché non so l'episodio di sprecher che si è più visto in questo canale c'è cioè 71 visualizzazioni no, 291 291 visualizzazioni poi 117 poi 94 poi 83 e che, che vi devo dire e volevo fare una live molto tempo che non caricavo nulla su questo canale e così eh, ieri non ho potuto assistere alla live del nostro amico costantino ru perché ho avuto da fare ma, ma mi hanno detto di usare il mi hanno detto che strano che no mi hanno detto che qualche cosa Ah Funziona l'audio? che io come e deve funzionare e deve funzionare C'è un ritardo pazzesco tra quello che sto filmando e quello che vedo nell'altra finestra perché usualmente oltre alla finestra del del eh, oltre alla finestra di dove registro eh, che sto filmando, che vedo bene allora è risolto il problema La finestra di dove registro, sentite è pazzesco. Ciao, adesso c'è un ritardo di 10-20 secondi fra che io trasmetto e poi mi ritorna l'immagine. Ecco perché a volte io rispondo tardi ai chat. Quindi io so che questa live la vedranno in pochi per quello la faccio corta ma la voglio fare perché mi sento di farla e perché non la faccio nel mio canale principale perché vi starete chiedendo non la faccio nel mio canale principale e eh? tolgo gli occhiali tanto non devo leggere nulla questa live non la faccio nel mio canale principale perché io ho scoperto che se faccio più di un video a settimana riceve meno visualizzazioni e ultimamente sto ricevendo visualizzazioni di qualità cioè non sono 300 400 visualizzazioni come al massimo raggiungeva in un anno qualche mio video sono meno a volte di 100 però ascoltati molto eh, il tempo di ascolto di, di visualizzazione è molto più largo allora preferisco dare qualità e soprattutto avvicinarmi alla monetizzazione adesso che mi mancano circa 800 ore per eh, attivare la, la monetizzazione piuttosto che avere eh, poche visualizzazioni e poche ore di visualizzazione la qualità è molto importante la qualità è molto importante e non solo la quantità e quindi sto cercando di eh, quando devo proprio fare una live che mi scappa che voglio a parte l'ultima che ho fatto perché si era un po fermato il video in cui facevo vedere le foto che ho assieme a maradona diego armando maradona voi volete vedere delle foto mie assieme a diego armando maradona andate nel mio canale di youtube santin e guardatevi le foto sono dei ricordi a cui tengo molto e quindi prego gli haters di astenersi dal mettergli dislike a quel video comunque io nello scorso video del canale Sant'En chan voi troverete il mio canale facendo clic qua guardate questo è, è, è l'hashtag magico troverete tutti i miei video facendo click in eh, hashtag santen chan poi se non volete fare fatica di fare clic nell'hashtag o se non non riuscite a fare clic qua vi do il link a cui conduce youtube.com barra hashtag barra santinciana e poi se siete ancora pigri vi do proprio il link del mio canale e che è questo scritto così Oppure scritto così ecco qua qua ci avete dei link da consultare così sapete qual è il mio canale principale ma io ho tenuto